Salve e bentrovati alle previsioni Meteo di venerdì 10 luglio 2020, giornata in partenza da totale schiarita verso accenni di maltempo previsto sui monti tirolesi. In fase di apertura si prevedono coperture discontinue a salire dal centro della penisola sul canale di Pantelleria e nei comuni attorno al bacino idrico di Occhito più addensamento nel proseguimento del mattino con coinvolgimento nel Lazio, il centro della Sardegna e le sponde messinesi e molisane. Situazione prevalentemente invariata al cominciare della seconda parte del giorno, sebbene si prevedano rilevanti intemperie sulle pendici delle Dolomiti che, anche se in attenuazione, potrebbero estendersi verso ovest sul filo delle Alpi durante le ore notturne. Questo quadro è sostenuto dalla previsione di vento generalmente poco intenso o ascendente su tutta la diagonale del paese con relative acque in previsione di quiete prevalente nei settori interni e a forza minima dall'adriatico meridionale fino alla Libia. La condizione termica prosegue in lieve aumento contenendosi entro i 35 gradi centigradi ed insensibile decremento in prossimità delle coste ed il bolognese. Per oggi è tutto, ringraziandovi per l'attenzione, si augura buona giornata.